Buonasera, buonasera a tutto il mondo. Oggi è mercoledì, mercoledì sera, eh, ci stiamo preparando per eh, sabato. Sabato faremo questa eh, bellissima iniziativa con eh, il Festival della Moda, con Sabrina Prati e eh, Raucci. E, e per il momento ci stiamo preparando. A realizzare eh, nuovamente, virtualmente live, un'iniziativa eh, molto importante. Sabato, 25 ottobre, ore 18: non perdete l'evento in diretta in Facebook, YouTube, eh, per eh, questo nuovo evento oh, COVID. Bene, vi ringrazio. Eh, stiamo aspettando eh, con eh, questi baldi giovani eh, per provare a intervistarli e questo è un messaggio per, anche per loro che il mondo è cambiato e dobbiamo darci da fare grazie buona serata e ci vediamo alle prossime puntate ciao